benvenuti in questo video dedicato all'uso della strategia di default la strategia di default la troverete all'interno del software già preimpostata in maniera gratuita per tutti gli utenti che hanno acquistato almeno un abbonamento giornaliero al software La strategia che utilizzo personalmente che può essere di aiuto e spunto per voi è composta in questo modo all'arrivo di un alert. Come in questo caso, io vado a seguire il uh, target per 5 colpi. Cosa vuol dire? In questo caso, uh, il software mi segnala, ad esempio, che sull'indirulette, i vicini dello 0 uh, hanno tardato per 12 volte e il max ha fatto scattare l'alert. Quindi io vado ad effettuare la mia prima puntata. Se dovesse essere vincente ottimo se dovesse essere perdente eh, vado a raddoppiare la puntata questo per massimo 5 volte se alla quinta volta dovesse andare in perdita smetto di seguire il bersaglio e eh, il segnale e um, mi concentro sul prossimo che arriverà in questo caso come avete visto è di nuovo uscito il 24 io vado semplicemente a raddoppiare la puntata sui vicini dello 0 ovviamente questa è la mia modalità di gioco e dipende molto dalla propria propensione a rischio e dalla cassa che si ha a disposizione avete visto è uscito di nuovo il 24 e io ho raddoppiato la puntata questa è la seconda puntata che faccio me ne restano altre 3 ma il software mi ha premiato ed è uscito il 12 quindi siamo andati in vincita in guadagno Uh, velocizzo il video, voglio fare almeno 2-3 esempi uh, cercando uh, di non andare mai a sfruttare tutti e cinque i colpi così come normalmente avviene. Uh, vediamo un po' che succede. È arrivato subito un alert sulla London Roulette. Entro e velocemente cerco di fare la puntata. Questo è un segnale molto potente perché non solo mancano all'appello tutti i numeri da 1 a 18 che non sono conosciuti, ma anche due sestine. E come infatti è uscito il numero 2 che ci premia subito. È come vi dicevo, è un segnale molto potente. Ovviamente voi questa combinazione di segnali non l'avete, non la troverete, poiché le sestine sono state tolte dal default quindi nella strategia di default troverete presentato il max soltanto lì dove abbiamo visto statisticamente che negli ultimi due anni entro i cinque colpi uh, il max funziona veramente veramente bene lo un po il video per non annoiarvi in attesa del terzo e magari ultimo uh, segnale di esempio per questo video dimostrativo sulla strategia di default uh, eccolo qua 26 quindi è scattato l'alert immediatamente, il software è veramente veloce e reattivo e inizio, uh, inizio con la prima puntata. Ovviamente eh, vi invito a seguire la guida del sito www.ruvify.it dove vi mostro un po' tutti i settaggi, come smanettare un po' col software e vi invito a trovare la vostra, il vostro settaggio migliore e la vostra combinazione migliore di uh, settaggi. Ruvify è veramente uno strumento potente, è veramente um, unico nel suo genere e se viene utilizzato in maniera corretta, senza uh, esagerare, strafare, ma eh, con magari un buon nome management, una buona eh, filosofia di gioco può produrre veramente, veramente degli ottimi risultati in questo momento mi accingo ad effettuare la seconda puntata e attendo che la pallina mi prenda, ovvero che cada in numeri da 1 a 12 È uscito il numero 31, ma contemporaneamente tardano anche i numeri da 1 a 18, quindi anche l'altra parte dei numeri da 13 a 18 è andata in pre-alert. E questo è un segnale ancora potente, ancora più potente, quindi io in questo momento, questa è una strategia ulteriore, che va accompagnata accompagnarsi a quella di default io uh, vado a premiare anche questo pre alert, quindi uh, vado a puntare sia sulla dozzina in alert sia un euro nella uh, quella di pre-allert, è uscito infatti adesso ecco il numero 3 che uh, premia entrambe le puntate Ovviamente questa è una deviazione della puntata standard, quindi della strategia standard, ovvero 5 colpi al raddoppio sull'alert, sull ma eventualmente ce ne fossero due alert, quindi una combinazione di uh, una combo uh, di alert, allora in quel caso magari se la cassa lo permette e la propensione a rischio pure, si può pensare di effettuare una doppia puntata. Ovviamente, come già mostrato nel disclaimer, anche questo video eh, e questa strategia non è garanzia eh, di risultato al 100%, per cui vi invito a, fare sempre, a prestare sempre massima attenzione, ad avere i nervi saldi, a giocare con prudenza e a divertirvi.